Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamoTix e Marco007 e siamo benvenuti all'ultima parte della Guest Star con Sharp Knight almeno. Allora, dobbiamo fare l'ultimo livello. Che parte da Krako e lui. Lui è un crack. Uh! No! Non volevo! No, dobbiamo stare attenti ai segreti. Oh, ricordi... Perché? Non lo so, perché sì. Ricordati che io non so coro. No problema. Ci sono io che ti teletrasporto. Cioè, io po non posso correre. No, è non è divertente quel gioco. Se mi teletrasporti. Salvano Push! Ok, aspettiamo. ok, niente. Stupido Rocky che ha più vita degli altri nemici. Io. Ma no, non tu. Stupido ah, Rocky. No. È che che è Rocky. È figo che Rocky avesse anche solo più poca più per vita gli altri amici. perché guarda con un colpo non li scoppia e amici. poi Kirby Kirby, <coughs> Kirby è una specie di RPG però uh, platforming sì. perché tutti i nemici hanno un certo numero di vita e noi facciamo un certo numero di attacchi cioè facciamo un certo numero di danni quindi... Sì che adesso non è come super mario adesso io attacco er Che posto di colpisci una volta lo stesso nemico è... e bravo cucina salvami non sono io salvami Knight, no no no no no no no no no Kawasaki! no no ti ho detto prima e cucina e poi... Dammi 5. Pensavo che tu fossi Carlos Cagli. Mm. Questa musica è troppo bella. Sì. Eh. Io posso fare così... Sei ah, taco. Posso fare ah, Sei taco. Sì lo so prendi l'adesivo volevo tirare il puzzle ah, mi, dispiace, mi dispiace ci sono i portachiami tipo il eh, delazio gli adesivi sì, di, di, di però troppo, non troppo, troppo, troppo. Troppo. ci sono i puzzle Se, secondo me sono state una buona aggiunta queste cose che sono sono tanti e, ogni, e ognuno di essi sono, è diverso e, e non, è, non è una cosa tipo colleziona tutte le stelle così così c'hai le robe no te le puoi andare a guardare nella galleria oppure nella tua collezione di adesivi e, e porta a chiave quindi sono una cosa carina da guardare mm. Mm, mm, mm, mm, mm, mm io sono palmo No! nooo me l'ho distrutta aiuto Ti ho distrutto la chiave Sì! guarda mi muovo tu tu tu tu tu vabbè non problema. problemi entro esci e che se ne frega oh attacco sono un po' d'attacco lo so che poi bo bo bombardiamo i nemici praticamente. Però.. Questo è Kirby, non è Bomberman. Voglietevi che no mi fate bruciare la chiave. Io sono un blocco. Blocco sudato. Ah. <ride> non lo rivivere. È cattivo. Non lo rivivere, sì eh, Non lo rianimare Non lo rivivere Non lo rivivere Mi piace come vola di No, Noo Andrea Perché non li depois? Guarda si sì, ti per vedere quella cosa lì Sì però io voglio vento, quindi Togliamo mm, un capasciaghi Tanto ora vi deposito tutti uh, no, aspetta, dai a Giavan senti facciamo così uh, sì allora tu alza prendi il Ban ok io mi prendo vento ma chi è il boss? I don't know No, è Flamberga Flam Flam Flamberga Flamberga? Sì, sì. È fine Ok, ora proseguiamo Non c'è chili Io voglio chili <susurra> Bugiato, non era più il Era flambergue Ok Comunque flambergue è debole al vento Sì, e facciamo un sacco di tanti Non è che è debole al vento C'ha dei c'ha. Ecco, tipo ora la possiamo stupire. Eh, così ecco. Con il vento Fush! Stessa cosa con la ah, mischella. Per, per un momento ho pensato che Flamberga stava piangendo. <ride> Invece <ride> era solo... Fosse... <ride> eh sì, si eh, eh. Sto sempre a piangere. Ci eh, rovina i video. Uh, comunque bastone non si dovrebbe... Eh, non si dovrebbe riuscire ad usare in acqua. Perché? E eh, boh. Non è una delle abilità che si usa in acqua. L'avete. Vedete che ha detto? qua hanno aggiornato la Kirby Sadventure Way. Prima in Kirby Sadventure Way le abilità da usare in acqua erano 5. O se volete includere l'acqua va bene, sì. Ma non è proprio un'abilità che si usa. Perché... Va bene, però ti dà una specie di Si Fa le bolle le eh Sì. Quindi lo possiamo considerare se lo volete considerare si sì, però Kirby non ha il cappellino si in acqua non ha nessun cappello no toccava sacchi solo Kirby nell'acqua c'ha la... il cappello il cappello della spalla mi serve perché l'hai preso? perché si sì. perché l'hai preso? Ah, usa loro. Ni un po'. No, lo sai che ho ucciso sei nemici che stavano lì sotto, lì, tra lì sotto? Sì, li ho visti. Oh, no! Lord. Ne ho uccisi altri prima! E sono morti! E poi sono entrati in scena senza quei nemici! Guarda dove ero! Sì, dove erano? Datemi uccidere! Ecco, ecco, sono respawnati, guarda, vieni vai indietro! No. E dai! Li ho visti! <ride> velocità si <Sì, bravo. ride> grazie per avermi colpito 30.000 volte aucco prendiamo velocissima, no, velocissima. un po' no c'erano dei cosi aspetta vieni follow foro me follow me Tanto col vento sono troppo veloce. Che è successo? Mi sono tolto tutti i vestiti. Mi sono tolto tutti tu, i vestiti. A dove? A un certo punto, mentre tagliamo, metto un frame. Davvero. Mi, stavo facendo un attacco. Ma quali vestiti che c'è sono la cuffia? Eh, quello, è la... È la... Sei morto? Ah oh, no, stavo morendo. Aiutami! Che... E questo è il tema mini boss, che schifo. Lo voglio io Cosa? Facciamo prendere la Kawasaki Però ora ho bisogno di più. Abbiamo sconfitto doppio bonkers Ora abbiamo doppio bonkers Abbiamo doppio bonkers Ah wow non abbiamo abbastanza amici Perché qualcuno qui Consiglia a prendere gli altri alleati. Brutto Kawasaki Tutta colpa tua Mo ti uccidiamo con i muri Ora guardiamo un attimo il paesaggio E ti dimentichiamo e Come fiamme Leo <ride> Di ieri. Fiamme Leo um. Bravo Ora bravissimo. Allora chi se ne frega? Allora. Bonkers non tocca a niente. Praticamente cioè, si libera la via quando tutti i blocchi sono messi in modo che rimane soltanto uno spazio all'angolo. Veramente l'avevamo già messo lo spazio all'angolo. Punto. No, non è vero. Cilli! No, non c'è tempo. Tu non c'hai tempo. Dovrebbe come avere la sei sei sgocciola. proteggi Ora. Per il tuo bene, dove. ma sei stupido! Ti lo non... volevi fare la sì, <ride> Guarda! Warproof! No, volevo fare un attacco aereo! Non sta ridendo! Cosa ti ridi? Non sto ridendo, sto facendo la faccia troll. La mia No, la mia faccia troll. È la mia faccia troll. È mia faccia troll. Dai, solo un cill, ti chiedo. Guarda Bunkers come salva. Tutto tutto tut, tut. si di se per questo tutti salvano. Lo come so, però so, Bunkers so. è un po' strano. Salva. Eh, ho guardato, salva. Ah, tu. Pens Bravo. Pensavo che... Pensavo e che cazzo, non sapevi tu, tu che stava... a Bipere. Sì, però il tuo cadavere stava proprio lì, tu l'hai detto Sara. Ma... Ti mancavano 5 secondi, che vuoi? No, no, no! Schifo. Perché ne no. hai preso un altro? Whoa! Colore, Non essere razzista. Uh, cosa dovrebbe esserci un razzista in quel Niente. Tu sei razzista. Se pensi cose che non. cose del quanto sei stupido. Oh, oh, basta. Oh, no. Questo non esiste come livello. Si, sì, che esiste. E che livello è? Un livello, che sei ricordato? Eh, questo dovrebbe essere tipo una versione... Uh, um, no. Dovrebbe essere il palazzo di abilità, tipo. Oh! Sì, perché ha delle sessioni di battaglia. Lancia, un idiota! <ride> è uno scherzo. Push! Visto che potenza l'abilità... Rush, vedi, stai testando la tua vita Spalla Ok, preparatevi a Kindle Day Non è vero Lo so, però siamo nella sala del trollo Eh, la sala del trono è, è la cosa della vita Come fa se si trova sul Trinidad? Non lo so, ma se vuoi dopo andiamo a guardare la, st la stazione della vita. Ti faccio vedere. No, non ah, l'abbiamo nemmeno fatto vedere, vero? Vabbè, la faremo vedere un altro. In un è un episodio extra. Questo è un episodio extra. No, in un altro. Vabbè, grazie. Fai oh, farlo... visto che volo. Possiamo fare <coughs> dell l'episodio delle Hall. Sì, sì, Quali sì. Quale allora. Hai detto che... Non ce ne sono. Sì che ci sono. Eh, tu mi hai detto, mi hai detto. Io non Io ne... non è vero. No. Sì che sì ci mi sono, mi mi mi sono mi le hall. Ho... Non ho detto una cosa del genere io? Non le abbiamo manco viste tutte, ce ne mancano due. No, a me piace come si attacca su una parete anche quando saltiamo. <ride> Nemmeno a dire c'è cioè, l'attrito, vabbè, stavi correndo così, a un certo punto hai iniziato a cambiare direzione così No, proprio Bruce così, siamo andati <ride> contro una parete saltando e <ride> ci siamo attaccati <ride> Nintendo, un po' di fisica, grazie Sì, però un po' di gaming direi se ci fosse la fisica Cioè, farebbe schifo il gameplay Sì, sì farebbe schifo perché okay, sbattiamo sulla parete e moriamo e poi dobbiamo andare no, no, indietro e non no. moriamo tipo che, che si blocca cadiamo giù e, e facciamo la strada bene non così che già attacchiamo alla parete no? <ride> potete dare un po' meglio cosa verrà distrutto no ci serve no. allora, qua non bisogna fare un salto ecco qua non bisogna fare un salto non lo bisogna fare questa cosa invece mi piace delle piattaforme che tu salti eh, al volo, cioè mentre sono, stanno cadendo lì. Sei proprio su. Cosa? C'erano le stelline, che cosa sale? Eh, possiamo prenderle. Perché ora non ha lo stesso gusto di te. Prendere mm -hmm. quel mucchio così di stelline ok pronto? let's do this Marco! sei sì. morto! qua ci muoviamo tutti gli alleati no non lo, lo, lo impedirò stavolta Yeee! Yeah. E non devo morire io perché c'ho il vento, ok? Io devo mantenere il vento. Artis sarà un, una sostituzione di Adelaide. Fatti sotto, Aria, sono più veloce. <ride> Fatti sotto, Luce, sono più veloce. <ride> Guardami. Cogliti da mamma, faccio io. No, non ietro. Qua faccio io. Io mi faccio spammare i nemici addosso. Vai, Vai Vadodì! Scelgo te! Io, Vai non per... di. io non ho ancora perso vita. Vai Kirby Obeso! Wow! È tu. morto! Vai, Wadodì! Vai Kirchhoff! So no. Hai detto quello di obeso! No, Kirby obeso! Vai! Kirby Obeso! Che è più grande di Kinder esatto. no? Ok esatto. non avete idea di come mi sono saltato Lui avrà già messo Mi sono saltato Mi sono salvato Chi è il peso? Lui avrà messo già la scena Stanno <ride> andando tutti alla morte Stanno morendo <ride> tutti yeah. Hai capito? Tu avrai messo già la scena Sì sì ho capito Ho capito Boh Boh Boh ok fusci ok l'allungamento amicizia <ride> perché tutti si attorcigliano in modi e, naturali e fanno stretching ah. Ah. ok scusate per il taglio di nuovo stavo dicendo uh, la ruota di quelli che si attorcigliano in, in malo modo e fanno stretching e ruotano e si, si spaccano la schiena. Qua solo un pulsante saltato e morite. Andate a sbattere contro la parete e morite. Wow, tu non ce prendi il coso. <ride> come come il metalite nero, ti ricordi quando è sì. successo? Come okay. nero. Abbiamo riottenuto sulla vita grazie al coso. La mia... salute. Aia. Wow, hai visto. <coughs> di nuovo lo stretch miei amici. Io ho portato i miei amici. Non lo so, forse il treno No, di nuovo lo stretch. Qui non si fanno male a schiantarsi contro ste pareti qua a distruggere No, perché insieme si è più forte. Insieme è meglio. No, insieme si è più forte. Capito? Sì. Eh, così è la gran parte Se siete bloccati in un cespuglio Chiamate il vostro amico Gianni Che vi viene a liberare usando il potere dell'amicizia sì. per Però grande. dovete aiutare anche voi sennò poi non è abbastanza okay, forte Adesso Gianni. tu apri quello screen e vado a un altro <ride> Non puoi Si sì, che posso No, nel ho detto che ti ho bloccato con la sì. cazza okay, C'è qua Però non è ancora fine a livello Quindi Fine a livello! No. Quindi chiudiamo il video. No, non è. C'è ancora... questo qua è ancora l'ultimo. Ok, corri. Se non vuoi fare una brutta fila. Corri, corri, corri, corri, corri. Ok, io per fortuna ho questo scatto qua che è potentissimo. Ci dà un sacco di varianti nei nemici. A pensarci bene avrei fatto meglio a prendere... Coso. Chi? Okay. Ehm... Um... Come si chiama nice. Jammer Jab? Allora ah, no. jam. Al posto di, che ne so, c'ho pure Bugsy Ah, no, no, io pensavo in, in, al posto di Sharp Night No, no, no e io ho paura che Tanto ma dava? ci sono altri Jammer Jab No, non hai capito, io ho paura di perdere bene No, no, nel senso, vedi, no, altri no. Jammer Jab Ok, vogliamo Bugsy No? Tu non sei bazzi a questo, no? Qualche ne so io. Ok. Scusate ma sono un po' raffreddato, quindi farò. Di... Uh, eh, con un nastro. LOL. Wow, wow, wow. No, mi sento che si sentono già. Ok, correte. Ho paura che vi diano fastidio. Vai, entra. Fai quel, fai quel che puoi per entrare. <ride> Tu vi vedi a Usi. Tu vi vedi a Usi? Ah. Oh, Dai, no, ti hai... devi lanciare. Quando? Eh boh, ora.. <ride> pure, pure sgoccio Puoi entrare. Bravo sgoccio. Sgoccio è l'unico fedele. Yeah. Tanto qui abbiamo due.. Abbiamo due spettatori al video. Però non parleranno perché due ospiti speciali in questo momento non sono molto... non sono molto Iuto. teatrali. Ah, infatti, saremo alla fine dell'anno. Eh, Naturalmente i livelli. Uh, che cosa dovrei fare? Insomma? Ah, eh, è già così, no? no? Bene, così mi piace. Ma si fa la scala. Eh sì, così. Chi ha bisogno di cura? Gocciolò ok, okay sì. abbiamo un mazzo della vita dell'attacco no, ma non bene. della velocità ah della, della... si sì, questo sì, okay. allora depositiamo tutto non prendi già margin no prendovi video perché uh, ho usato adelendo nella... sennò te l'abilità nell'altra battaglia finale chi devo prendere uh, yo yo men vai Sentite già la Ma è chi è più peso! Ok. Sì, vabbè. Ma ma, ma siete stupidi allora. Si sono invertiti! Non si sono invertiti, però hanno riuscito <ride> la loro abilità quindi hanno perso, il, eh, hanno perso il potere. Che stupidi! Sì, molto. però dovrebbe okay. essere stato pitco, non si fatti invertiti. Cambiato allora, lo vai. scenario! Che moto Ecclesiastic Ti uccido in 2 con il potere dell'amicizia yeah, e io ho fatto il colpo di grazia, che bellezza oh no, mm. è morta la Ti mia amica, tendo, vabbè, tendo, vabbè tendo, fa niente tendo. ora uccido loro perché la vendetta è sempre la risposta a tutte le domande <mum> ok easy peasy pure lui, capo vita ma aspetta un secondo, non arriva una seconda fase? Bene, nella guest star no, non è vero, certo. Sì, sì certo. Ed è inquietante, è lo stesso. Ma scusa, il cuore dov'è? Non c'è il cuore. E poi termina, come lo risuscitano? Senti, è soltanto la guest star, il figlio, questo Beh, è. tanto poi poi termina... Verrà, verrà, verrà più. da nulla così a caso però. Dann più che puoi perché la ruota amicizia, anzi. Sì, quando... La ruota non amicizia, la ruota dei nemici. Quando. È potente, ok? E dura fin troppo, quindi. Un bel colpo di grazia ancora. Yeah. Evviva! E abbiamo terminato tutto! E eh no, cioè voi termina! uh -huh, giusto! No, nella destanza che non c'è. E allora chi c'è con il boss finale? Io lo. Oh, vabbè! Ma che cos'è quel portale? Io non ho ancora capito. Boh. boh. Ma non stare. Forse l'abbiamo detto nell'ultima part parte di Kirby's Adventure Wii, per sbaglio. Eccolo. Chi è quel boss? Eccolo. E lui. Latta mai. Il guerriero dimensionale. No, temporale. Vabbè. Che viene qui a combattere senza alcun motivo. È lui il vero boss finale. Guerriero del tempo, Galata Knight. O forse no? Ehi, ma quella è la, è la farfalla dell'intro di tutti praticamente gli altri giochi. Sì. Che cos'ha? Eh. Ha ucciso Galata Knight, Orto. GG O forse no? Oh no Far farfalla rinata Morpho Knight Il vero boss finale della guest che giusto per informazione è la, la, la è la versione beta di Meta Knight Eh già non doveva essere tipo un pipistrello doveva essere una farfalla Meta Knight e no, è piuttosto figo Però non tanto perché Che attenzione perché mi fa male Tanto male e può anche prendere i vostri alleati con un attacco speciale. Ok? Sì, e li fa diventare cattivi. Com come può fare e il E Anche i giocatori anni? possono diventare cattivi. Cioè, il, se il secondo, il terzo, il quarto il giocatore possono diventare sì. cattivi. E ecco. io, e, e praticamente così io... Sì, si, posso... si attaccheranno. Cioè ecco, loro... ecco, guarda. Io, adesso, io ora sono cattivo. Lui può anche uccidermi adesso. Eh se sì, potrei, però non, però ci non, non riesco io. a muovermi. <ride> Mi hai ucciso, hai ucciso Betto. Certo. certo, così ti diamo. Ok, chi ha dato il colpo di ghiaccio è stato... Probabilmente bene. è stato Jim. Galata Night. È morta. Morta, scusate. È un po' strano. Ok, abbiamo completato la guest star. Ok. Totale un'ora e 25, non tantissimo. Mm. Però nemmeno pochissimo. E appunto. Ok, nuovo disegno completato. Nuovo Quello parto. di Kirby Star Ultra. Super Star Ultra. Ah sì, è vero. C'è Galactite, Metalite, Kirby King Dilatatore, e, King, e Kirby Dilatatore. E anche yes. Mars, perché è il gioco di Mars. Mm. Mm. E abbiamo iniziato un nuovo ritratto. Ora eh, possiamo usare gli amici di sogno. Gioca con i nuovi amici di sogno. Con i nuovi, eh? Non quelli sì, di con i vecchi. Su una nuova mappa e eh, parte l'avventura ancora più vicino. Ok? ci Quindi nella prossima parte di Kirby Star Alliance, like, noi faremo? No, dobbiamo mostrare un'altra cosa. Non farla, ma solo mostrarla. Perché Ah, credo. cacchio. Possiamo saltarli. Tanto sono gli stessi. Salta, sì. Ok. Sì. Dubai. Ho vinto io perché non abbiamo fatto più. Ah, possiamo continuare? Vai indietro, vai indietro. Possiamo continuarla ma facciamo solo l'ultimo Cosa è successo? Non Hai sbloccato la nuova musica. La musica. E nuovi livelli nella, sfida, nella scelta decisiva. Spida infuocata e crisi infernale. Noi faremo la crisi infernale nel prossimo episodio. Come potete vedere... Ah no no, prima mostriamo le versioni nuove del, della Star Alliance. che senso? Sai la star sai i tuoi amici che hanno, che hanno le mappe nuove. Facciamo mm. prima quelle, poi la, la sfida infernale, poi è. è e poi. Ok, quindi ci vediamo alla prossima parte di Kirby Star Allies, dove faremo la prima guest star con un amico di sogno. Cioè uh, Marz, mi sa, no, uh, Riccardo. Okay. Okay. So, Eccoci Alla prossima. prossima, ciao. Ciao.